Salve a tutti, il prossimo 8 marzo, oltre ad essere la giornata internazionale delle donne, saranno 23 mesi, ovvero due anni meno un mese, della Fornace TV su Twitch. Abbiamo perciò deciso di far coincidere questi eventi con una serie di novità e grandi ritorni sulla Fornace TV, a cui si aggiunge un nuovo palinsesto a partire dal 2 marzo domani perché ci sta guardando oggi primo marzo brevemente da domani accendendo la fornace tv intorno alle 9 troverete sia un grande ritorno che una novità la nostra voce storica è tornata ed oltre agli spot sarà protagonista degli annunci di mattina pomeriggio e sera Confermati i tre capolavori della fornace, per cui senilità, vergine delle rocce e terra bruciata. Confermato anche l'evento più grande degli ultimi decenni che ha interessato l'alleronese, ovvero 150 anni insieme per essere italiani. Due novità, la fornace Fornelli arriva sulla fornace TV e a seguire l'intera prima stagione di Dot Matteo. Due grossi spostamenti anche a seguire, la festa del volontariato torna nel palinzesto di Urno e subito dopo la puntata di Sereno Variabile su Allerona ed Orviero. Il pomeriggio della Fornace TV è ciclismo, quindi tra le parentesi dei i Sette Sindaci e la Fornace Fornelli abbiamo il terzo memorial Saulo Pietrini. Il passaggio di tappa del Giro d'Italia 2010 e l'arrivo di tappa ad Orvieto del Giro 2011, con la rimozione dei momenti morti. Chiudo il pomeriggio ciclistico la rubrica In giro per l'Orvietà, curato da Tom Seeds, con i quattro più bei percorsi ciclistici, ovviamente, dei dintorni di Orvieto. Dopo l'ultima parentesi culinaria della Fornace ai Fornelli, è confermata la parte dedicata al febbraio nevoso del 2012, con gli speciali che sono già in onda in questo momento. Dalle 21:15 tornano i grandi film della Fornace, quindi in ordine inverso rispetto alla mattina, Seninità, Vergine delle Rocce e Terra bruciata seguire di nuovo la prima grande stagione di dot matteo per il momento l'unico cambiamento previsto è da lunedì 8 marzo alle 21:15, tutti i lunedì ci sarà lunedì docu film un grandissimo ritorno quindi i film della fornace e dot matteo slittano di qualche ora avanti backstage di terra bruciata, vergini delle rocce e di videoclip musicale non sono stati cancellati, sono solo trasferiti nella programmazione notturna. Altre novità sono negli spot e in altre cose che non vi anticipo. Da me ono Bandana, è tutto, non mi resta che salutarvi e ci vediamo sulla di tv.